Final cut, file, new, new event, vlog, uh, numero, numero. numero. 8. Sì, mia memoria non mi ricordo perché sono in macchina e non mi ricordo, devo vedetelo. Eh, no, fai così! provo a tagli un'occhiata. 19? 10 e mezzo? Sì sì 19. Micchiami un cazzo 10, mezzo Eh. Ma a te vuoi grid? Grid? Sì, sì, sì Ok, ok. Sì, sì, sì, Va bene. Facciamo la replica dei. Sì, sì, del T37. Eh, ok. Vabbè dai. dai Vabbè, vabbè, ho capito comunque nero o grigio garmedale, insomma. Otto. Sì? E qua non prendo. Ti senti? No! E me che palle! C'è insomma ancora quello che vuole. I pezzi della RX7 sono arrivati tutti. Ora dobbiamo entrare in carrozzeria. Che, che novità, ragazzi? Che novità pesanti, novità pesanti, i lavori continuano nello showroom, stanno facendo la parete attrezzata, è eh, mastodontica, è enorme, enorme, comunque adesso siamo andati da Gasparro bisogna portargli del materiale tecnico, soprattutto bisognerà fare opera di convincimento <ride> Con Andrea. per Andrea, perché questo non vuole i rivetti vediamo dai, a questo duo eh, devo vedere un attimo come ci stanno, cioè io li vorrei, che si vedono sinceramente però non so se questi vanno bene ok capito? però io le farei a vista quindi Gasparro 321 Gasparro Deve scendere ancora sì, un po', vero? Sì, sì. Comincia a prendere forma, ma te? Lo sai che non è male con i rivetti? A me piace di più con i rivetti. Sì. Per guidarla, per guidarla, andrebbe bene questo, questo tipo di assetto cioè per godersela ovviamente però esteticamente parlando se vogliamo raggiungere quel, quell'estetica che vediamo nei video americani tutto quanto loro comunque hanno degli assietti aria o comunque viaggiano molto più bassi perché c'è troppo spazio nel, tra il passaruato e la gomma capito? Mm -hmm. a livello estetico poi a certo. livello di, guardi, di guidabilità è ovvio che ne beneficia avere questa quest altezza che c'ha adesso però devi trovare il compromesso fra l'estetica e... Io, io la terrei un po' più guidabile tu? Eh, io metterei aria. Così, ah. quando, quando vuoi fare le foto Quando vuoi fare le foto La abbassi e quando va guidata la lancia Dunque, ragazzi, la domanda di oggi Di questo vlog è la seguente Procedi, Spadano Opzione 1 Tenere dei rivetti, ma sicuramente più belli di questi Ma comunque a vista così eh, Opzione 2 Andare a mettere dei rivetti Tipo questi della Skunk 2 o della Pastor GDM Che hanno anche la rondella diciamo definita con, con le scrittine quindi dare maggiore importanza al rivetto opzione 3 oh. nascondere poi i rivetti stuccando tutto e quindi non vedi, non vedi più il rivetto eh. vedi, vedi il, il taglio ma non vedi più il rivetto la mia paura è che col tempo e con le vibrazioni no. si possa andare no. a staccare lo stucco e formare una crepa sì, sotto la vernice una volta. una volta messo un rivetto del genere con una testa carina, piatta rispetto a questa che ne avete ecco. certo certo Secondo me è molto più bello, magari li puoi prendere neri oppure li puoi prendere acciaio Voi che ne pensate ragazzi? Cosa scegliereste? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti E qui c'è la ragazza di Gasparro, eh. guarda che bella tutta sfogliata così, quanto è cattiva Gasparro non c'è, noi abbiamo visto la macchina, è bella, abbiamo consegnato i bulloni per le ruote e i rivetti opzionali vediamo un attimo se ad Andrea piacciono beh dai bella eh ma sta bene, bene. guarda ma te ci sta una mini vuoi qualche pezzo sta meglio della tua questa no ma che caspita è successo qua madonna ma questa è una R53 o una R56 no? eh, no, non si riconosce la più il cerchio che è diventato 12 <ride> Capoletta. vedi che c'è sempre chi sta peggio eh, oh, c'è sempre chi sta peggio poteva andare peggio Andavamo, eh, poteva prendere fuoco poteva piovere. a no, mettere la gita. mo dopo troviamo Che ha fatto? non lo so, c'ho l'ansia Perché che ho detto una duga <ride> sei davvero cascato <ride> sei <ride> <ride> scassato? all'improvviso <ride> mi piaci <ride> no, questa è una domandaccia top 3 delle auto che hai guidato secca, decisa, concisa, vai GTR R35 solo se modificato come quello che ci abbiamo avuto noi o comunque un po' di più almeno 600 cavalli Al so so originale non, me non mi... sì, bella, eh, però non come quella che ci abbiamo avuto primo posto? primo posto però me la spoileri subito il allora, primo te. ter terzo. Terzo, terzo posto Nissan S Silvia S15 Ok. che già da originale trasmette molto un'auto fatta per andare di traverso manuale con una linea fantastica abit Abitabilità fantastica Perché comunque c'è un bagagliaio assurdo Quattro persone comode Cattiva e comoda Cattiva comoda 250 trazione posteriore Con una linea fantastica secondo me Quanto posto è quello? Sotto ai 20, 22 Da ristrutturare? No, messa bene Ben mm -hmm. pavore Se c'è avvi <ride> dei parchi <soldi>. ah, <ride> No, no, torna ai 20 Numero 2 Numero 2, secondo posto Va al secondo posto per una questione di comodità cioè non prende il primo posto per una questione che non è troppo comoda la Supra, la Supra ah, Mia okay. la Supra Mia non è tanto comoda per viaggiarci ovviamente in quattro. davanti sta in un salotto però in quattro è impensabile una 2 più 2 e comunque una macchina vecchia con i suoi problemi, di una macchina di 30 anni non, non con delle linee però delle linee molto saffiate un motore che, che, che è fantastico un cambio che è il number one al mondo perché il Ketrak e la Supra lo sanno tutti sta ricapitolando S15 S15, Supra e GTR E GTR è il primo posto GTR però, però essere... soltanto se è almeno elaborata con stage uno stage 1 Se ti chiedessi invece Mi dici anche il numero 4 il numero 5 Fai sto sforzo dai Sotto, ti dico, sotto queste, sotto queste auto fammici pensare un secondo aspetta. No, perché la cosa divertente della eh. domanda che ti ho fatto È che sono tutte e tre giapponesi nella tua top 3 Quindi, diciamo, rimani coerente sul, Sì eh... Proprio per passione tu Anche Empower, no, no, giapponese, guarda, proprio ben, per passione Non ho pensato neanche alla Porsche per dirti perché no, non... no non alla fine dei conti io mi farei sempre una giapponese Infatti io voglio sapere è Se la quarto e quinto posto Mi allora, spetti ancora due giapponesi Sì sì non, non te eh. le dico proprio le, le auto <ride> Dai, non giapponesi Mi prendo tutto il tempo che vuoi siamo Ma mi pensa aspetta racconto. Quarto e quinto posto Pure la MR2 no? Potrebbe essere in questa classifica Tra quelle che ho guidato Però se la batte molto con un S13 siamo lì cioè Vabbè no è MR2 ed dico. S13 quarto posto insieme a pari merito sì, e al quinto posto l'S2000 Ok Lo sai perché? No È piccola, scomoda, sgorbutica E a me mi fa male tutto quando la guido Perché stai teso, stai dentro a un -kart, E ti trasmette perché ti trasmette ah. C'ha un urlo che non finisce più Però ti stanca, ti distrugge Cioè io una volta l'ho guidata da, da Modena a Roma Sono sceso e mi faceva male tutto E quindi E quindi questa è era... concludo che tu sei proprio il guru delle CDR eh, infatti è eh, no. che ho... adesso ho preso una la Porsche no la, no, la 996 Turbo che purtroppo ancora non ho guidato bene sicuramente mi farà innamorare perché è una macchina che è spettacolare però alla fine cioè la prenderei sempre dopo aver preso una giapponese non la prenderei mai come no, prima eh, auto a te ti piace? Eh, molto se no facevo questo nella mia top 5 che eh. ci stanno tutte europee? no no no ah. c'è anche la giapponese ah ok, quale? Eh, se la spoiler ora um... ah. te la dico per te Ma... allora dai. sta macchinetta non seghetta più? No. Grande di auto sentiamola un po' di terza Le... si sì. devo dire che è bella fluida è lineare proprio grande classe di quest'auto è il filtro benzina perché è nella pompa e nessuno lo cambia mai Devi aprire il serbatoio Però cambi filtro Macchina torna perfetta Ragazzi Della Mazda RX-7 Arriveranno tanti tanti episodi Dopo questo Sciù.